Serie A, Roma in tranquillità, 3-1, Udinese dove sei?. La Roma festeggia il terzo gol. È un gioco da ragazzi per la Roma conquistare i tre punti. In una partita chiusa già nel primo tempo. La squadra di Di Francesco deve solo aspettare lerrore giusto da parte dell'udinese per colpire, con El Sharavi sugli scudi. L'udinese cambia alcuni interpreti o per infortunio o per prestazioni insufficienti, Scuffe e Alfredson, ma il risultato è sempre lo stesso. Finisce 3-1 per i giallorossi, massimo risultato con il minimo sforzo. Formazione Roma, 4-2-3-1, Alisson, Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov, Naim Golan, De Rossi, Strodman, Perotti, Zeco, El Sharami. Ol. Formazione Udinese, 4-4-2, Bizzarri, Larsen, Nuitink, Angela, Samir, Berami, Jankto, Fofana, De Paul, Maxi Lopez, Lasagna. Ol. Deliric. El-Sharavi, 24, esulta dopo il 2-0. Sembra subito voler partire dando una sterzata alle cose ludinese, con Yankto che già al primo minuto tira una sventola da 25 metri che costringe Alisson al tuffo per evitare lo svantaggio. Sarà una delle poche fiammate bianconere. Già al 12 infatti si tornano a vedere le ormai arcinote disattenzioni friulane, ma in Golanda terra si fa beffe dei contrasti di Brami e Angella, mettendo il pallone in area per Zeco, Nuiting prova a chiudere, ma è troppo lento, il bosniaco insacca il rigore in movimento, 1-0. La partita inizia a diventare un monologo giallorosso. Al quarto d'ora Zeko, liberato sempre bene dai suoi compagni, scarica una violenta girata, ma Bizzarri riesce a respingere. Al 20 invece è El Sharavi ad andare a un passo dal gol, svettando da solo di testa, senza però inquadrare lo specchio della porta. Sempre il centroavanti bosniaco al 25 sfiora la doppietta con un tiro da dentro l'area. dopo un ottimo assist di Strothman, Bizzarri riesce nuovamente a respingere. Al 29 si rivede per un attimo Ludinese, la sliscia su un cross in mezzo, Maxi Lopez non se lo aspetta, ma da posizione ravvicinata arriva comunque al tiro, troppo debole però per battere Alisson. Tempo un minuto e la Roma fa capire che non c'è storia. Zeko supera nell'uno contro un'ongella e la mette in mezzo per l'inserimento di El Sharabi. L'Italo egiziano approfitta della lentezza di Berami per battere Bizzarri, impossibilitato ad uscire dalla presenza dello Svizzero, con un colpo sotto, 2-0. Col doppio vantaggio la Roma può gestire con ancora più calma. Al 39 Ianto prova il tiro al volo dal limite, ma De Rossi gli dice no. Allo scadere la Roma chiude i giochi, cross di Rabona di Perotti, sulla palla arriva Larsen, che però inciampa clamorosamente lasciando a El Sharavi tutta la libertà del caso per mettere a segno la doppietta personale, 3-0. Perotti. 29, sbaglia il rigore del possibile 4-0. Visto il disastro, Del Neri passa al 3-5-2 e, complice una Roma più lenta, forte dei tre gol di vantaggio, l'Udinese si fa vedere un pelo di più. La prima occasione vera è infatti bianconera: con Pizzella che scende sulla fascia e la crossa per Larsen, il quale calcia al volo, ma non c'entra la porta per un soffio. risponde Zeko con un tiro ravvicinato, ma Bizzarri è attento a respingere. Poi per buoni 20 minuti non succede assolutamente nulla, finché il tecnico friulano non schiera anche il secondo centro avanti. Buona infatti l'azione al 75. Maxi Lopez, Caparbio, vince due contrasti e arriva sul fondo. La scarica sulla fascia per Pizzella la crossa bassa per Bajic, il quale calcia botta sicura, ma con un riflesso fulmineo Alison la devia in angolo. Sul corner, Svetan Huitink, che però trova un altro balzo felino del portiere brasiliano, che manda la palla sulla traversa. La Roma comunque in campo cè ancora e vuole rispondere. All 82 dei Deyfrel viene pescato sulla destra da El Sharabi, ma il diagonale dell'ex Cesena viene respinto con le gambe da un miracolo di bizzarri. <totiposite> Poker nell'area che potrebbe essere servito all 87, quando Angela atterra Perotti in area di rigore. L'ex Siviglia però calcia direttamente sul palo e Nuitin chiude appena in tempo per evitare il tap-in. La gara si chiude con il gol della bandiera dell'Udinese, lancio dalle retrovie, Larsen scatta sul filo del fuorigioco e, da dentro l'area, batte Alisson in uscita, 3-1. Finisce dunque 3-1, tre punti facili facili per la Roma.